Bentornati, bentornati a tutti. Siamo qui con altre iniziative di Sottosopra dedicate alla società eh, digitale. Eh, oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi il Paolo Cellini, che è un manager di lunga esperienza internazionale con una carriera che lo ha portato a lavorare negli Stati Uniti, in Francia, nel Regno Unito, in Israele. Oltre che eh, ovviamente in, in Italia. Tra le aziende più collaborate c'è Microsoft, eh, Walt Disney, e di quest'ultima è stato vicepresidente Strategy and Business Development presso la divisione Internet di Londra. È stato inoltre partner di alcune fonti di venture, venture capital e quindi, quindi si occupa anche molto del, del mondo delle, delle start-up e dell'innovazione eh, d'impresa. Eh, è stato docente di New Media eh, presso l'Università cioè di, di, di, di comunicazione di Parigi e insegna dal 2008 marketing strategico e internet economics alla Luis Guido Carli di eh, Roma. Eh, tra i suoi libri eh, ricordiamo la rivoluzione digitale, economia di internet, dello Spuntito machine learning, pubblicato anche in lingua inglese dalla casa editrice dell'Università di Louis. Eh, professore, grazie ancora di, di essere con noi oggi. Che, grazie a voi e più siamo informali meglio è. Grazie. Con noi oggi affronteremo un po' di temi legati appunto all'innovazione e ehm, diciamo, soprattutto nel, nel mondo del, del business e eh, di come diciamo, l'internet abbia completamente diciamo, rivoluzionato il mondo dell'economia negli nell'ultimo quarto di secolo insomma a partire diciamo dalla, soprattutto diciamo dall'arrivo eh, dall cioè non più diciamo nel mondo della ricerca ma nell'economia nell privata a partire da metà degli anni 90 insomma. Eh, come prima cosa volevo chiederle, ehm, volevo, chiedere, cioè, volevo sapere da lei cosa, cosa ha reso possibile la nascita di internet e la sua capacità attrattiva rispetto alle altre industrie, quella, quella che viene chiamata insomma la convergenza <coughs> digitale. C'è una, una, una, una, una tecnologia che improvvisamente si è resa disponibile, dei fattori storici ma legati anche insomma, alla fine della, della guerra fredda, oppure c'è stato anche dell'altro qualcosa a cui ha risposto effettivamente di più profondo? Beh, eh, come tutte le cose c'è un insieme di fattori, diciamo però certo se eh, Vince in, avesse inventato il protocollo TCIP che è il protocollo che implicitamente usiamo tutti per far parlare i computer, i computer sarebbero rimasti quello che erano, cioè eh, eh, eh, dei fantastici oggetti che usiamo ancora oggi ma che colloquiavano soltanto dentro eh, eh, degli ambienti eh, eh, perimetrati come le aziende con dei cavi il wifi non c'era ancora e quindi con connessioni che ancora oggi chiamiamo Ethernet oppure con piccole chiamate come facevo io quando lavoravo in Disney a Parigi e, e, e, e quando rientravo a Roma per vedere l'email dovevo fare una chiamata al calcolatore di Parigi con tutto quello che ne comportava a voi tutto ciò sembra banale ma non sto parlando uh, di uh, cento anni fa, sto parlando insomma di de, de metà degli de anni 90. Ecco, ancora questa era la situazione perché poi internet è nato ma non ha risolto molti problemi. Inizialmente l'email era ancora problematica per molti, adesso c'erano i problemi di sicurezza, di, di invio automatico delle email ci sono state aziende come blackberry che su questo uh, come dire, hanno fatto una fortuna e poi sono declinate perché non riuscirono a inviare le mail in modo automatico e aggiornarle e quindi comunque bisognava eh, collegarsi a dei calcolatori cioè ci sono stati fatti dei progressi incredibili e quindi internet è frutto è, è come dire la piattaforma delle piattaforme come mi piace chiamarla che poi ha agglomerato ha creato un fenomeno che direi centripeto, cioè ha centrato, ha fatto sì che tutto quello che poi si sviluppasse come innovazione eh, di fatto, come dire, fosse sempre centrato su internet. Oggi si può tranquillamente dire che qualunque innovazione guarda comunque immediatamente o dopo un po' su internet. Questo non era vero, non c'era un centro... Come dire, di attrazione, non c'era un centro eh, eh, di innovazione di tutte eh, le tecnologie possibili. Ecco, questo adesso c'è, anzi, per dirla ancora più precisamente, dopo una partenza strabiliante, alla quale nessuno credeva ancora, diciamo intorno agli anni 2000, c'erano dei dubbi sui successi di Internet a livello globale con l'arrivo degli smartphone creati, come tutti sapete, nel 2007, da Apple Steve Jobs, ma in realtà lanciati da Android, perché Android di fatto ha reso successo globale, eh, gli smartphone abbassandone i prezzi medi e rendendoli accessibili a tutti, eh, gli anni 2000 di fatto è diventato l'oggetto ad alta tecnologia più diffuso al mondo di tutti i tempi e in dieci anni ha cambiato l'umanità i pc erano fermi a circa più o meno un miliardo di base installata nel mondo ecco per dare una cifra gli smartphone sono venduti attualmente a circa 1,4 miliardi all'anno e sono più di 4 miliardi qualcuno stima anche più vicini cioè molto, sono stime molto difficili, ma se consideriamo che l'umanità è 7 miliardi, vediamo come in 10 anni è cambiato il mondo. Cioè Il mondo di oggi è un mondo più che di internet, di mobile internet, o se volete, è il mondo degli smartphone. Cioè, noi viviamo nel mondo degli smartphone, Beh, aggeggio dal quale non ci separiamo eh, e che è disponibile. Per tutti, veramente per tutti, da, da, da gente con piccolo reddito, grandi difficoltà, ad altro tipologie di persone molto ricche, cioè è, è, è un elemento di diffusione che poi passa attraverso i paesi, il paese, la maggiore diffusione di smartphone non è l'America, ma è la Cina non solo che è il paese dove, dove si producono, quindi è anche un cambiamento geografico di riferimento. Cioè in Cina ci sono più di un miliardo di persone che accedono agli smart. E nei paesi poveri o nei paesi africani dove non ci sono le telecomunicazioni fisse, perché quelle eh, diciamo, eh, come dire, aeree che usano comunque eh, torri costano molto meno e si implementano più velocemente, le persone hanno solo gli smartphone. Cioè è lo smartphone che ha cambiato il mondo, quindi è un insieme di fattori, perché come lei sa bene, internet non fu creato per gli smartphone, ma fu creato per i PC. Perché c'erano i PC? Quindi la prima cosa è stata far comunicare i PC fra di loro in modo automatico, che oggi ci sembra una banalità, ma è stata una rivoluzione senza precedenti, perché ha permesso di scambiare distribuire, centralizzare allo stesso tempo le informazioni. E il secondo passo gigantesco è stato fatto ovviamente dagli smart, in mezzo a tante tecnologie, in mezzo ovviamente, per esempio, la tecnologia strabiliante della full-text search, cioè quello che noi oggi chiamiamo Google, che era una tecnologia che era ben conosciuta anche prima, che veniva usata anche al CERN per cercare pochi. Eh, eh, articoli scientifici applicate in modo automatico su miliardi e miliardi di pagine aggiornate in tempo reale a noi tutto ciò oggi ci sembra banale ci sembra scontato ci vediamo ma dietro ci sono delle tecnologie che l'umanità non ha mai visto noi oggi possiamo cercare indirizza che vuol dire indirizzare singole parole chiave su miliardi di articoli avendo risposte in tempo reale e questo diciamo fino al 2000, ma direi insomma 2000, eh, eh, eh, anno 2000 era ritenuto impossibile, eh, ritenuto comunque troppo costoso, troppo complicato. Quindi è una, la caratteristica che ha internet è la capacità di incorporare diverse tipologie di tecnologie che vengono da diversi domini, integrarle e renderle disponibili, questa è l'altra. Caratteristiche straordinarie direttamente ai consumatori finali. L'innovazione disponibile a tutti noi in tempo quasi reale. Ecco, questa è una, è una cosa che nella storia dell'umanità non era mai accaduta: perché le alte tecnologie hanno sempre state all'inizio disponibili solo ed esclusivamente per i militari, i governi, eccetera. Non è più così. Oggi abbiamo il riconoscimento facciale 3D sugli smartphone più elevati e molte aziende non ce l'hanno. Cioè, oggi molte aziende devono inseguire quello che gli smartphone rendono disponibili a tanti consumatori finali. Quello che si chiama trasformazione digitale in realtà, se mi permette, lo chiamerei inseguimento dei governi e eh, di molte aziende o adeguamento se vuole a un mondo che già i consumatori finali utilizzano tutti i giorni sicuramente un punto di vista molto interessante e beh, quindi appunto sicuramente partendo da, da questo il, diciamo, il consumatore diventa diciamo, è un po' al centro insomma, di questa assolutamente, sì, assolutamente non è la mia visione diciamo gli studi che ho fatto, nei libri che ho scritto, questo è l'elemento centrale, cioè la rivoluzione che viene chiamata digitale, e che, come dire, no, con questo termine no, eh, comporta di tutto e di più, perché ovviamente no, cioè, è digitale è di tutto e di più. Prima si parlava di online, a volte di internet, insomma, cioè, quindi si sono usate varie terminologie che poi non credo che aiutino a capire. In realtà è la rivoluzione del consumatore finale che poi è ognuno di noi essenzialmente che viene abilitato a fare una quantità di cose senza precedenti, dalle mappe voglio dire che a noi sembrano banali ma insomma voglio dire per vedere una mappa anche su Google Maps o su quello che volete utilizzare Open Street che è quella versione free eh, c'è cioè una costellazione di satelliti che oscilla tra i 30 e 37 e, e ha bisogno di una triangolazione in tempo reale e a volte eh, quando è assistita è assistita anche da una torre vicino, cioè parliamo di tecnologie come dire, molto sofisticate che noi vediamo come banali, ecco, ma, ma, ma cose che l'umanità non ha mai visto, non a caso il gps è stato liberalizzato da Clinton ma come dire prima serviva al posizionamento delle forze armate perché è una tecnologia molto sofisticata e, e, e costosa, ecco insomma non serve solo per sbagliare le strade oppure trovare l'indirizzo giusto per andare a un amico, questo è l'utilizzo che ne facciamo noi e noi in qualche modo banalizzando come dire nel nostro utilizzo quotidiano queste tecnologie assolutamente Dire, impressionanti no? solo a raccontarle perché si immagini cosa vuol dire mandare 37 satelliti nello spazio no? che poi devono stare lassù ecco cioè noi banalizziamo tutte queste cose ci sembrano anzi ci lamentiamo ma guarda un po' no? qui si è fatto un errore non mi ha dato la strada giusta no? e pensi anche allo sforzo a mantenere tutti i sensi unici no? tutte queste cose di miliardi di strade cioè sono compiti che l'umanità non era mai stata capace di fare no? cioè, oppure addirittura di avere la visione fotografica da terra insomma, no? ecco noi banalizziamo tutto questo lo rendiamo, lo riteniamo come dire, scontato, dovuto ma non lo è non lo è ovviamente tutto questo ha, ha un altro elemento tipico dell'economia digitale di internet che tutto questo è frutto di un elemento chiave che il nostro mondo è quello più esposto e che si è più avvantaggiato per certi tempi dei cosiddetti free digital goods cioè nessuna fase nella storia umanità i consumatori finali ipotesi, hanno potuto accedere a una tale quantità di beni gratuiti. le mail è gratis, eh, GPS mappe gratis, musica, insomma, voglio dire, eh, no, eh, eh, eh, archivio, invio foto, messaggistiche, tutto questo, ovviamente questo viene pagato perché chiaramente no, c'è cioè il, eh, il sistema di, eh, come dire, accesso, aggregazione dati che poi vengono venduti per scopi pubblicitari quindi diciamo è chiaro che è. però questa meccanica no, cosiddetta eh, del multi-sided market dalla denominazione che ne ha dato un premio Nobel per l'economia nel 2004 però c'è per, cioè, cioè un lato che sussidia l'altro no? cioè noi abbiamo dei beni gratuiti ma in realtà c'è qualcuno che li paga ovviamente ha permesso un'espansione senza precedenti dell'utilizzo sistematico di tutti questi beni digitali. Ecco questa è la caratteristica del mondo in cui viviamo. Un accesso a beni di grande qualità perché non sono solo beni diciamo no come dire non è la robetta no dice la mappetta no beni di altissima qualità di altissima affidabilità dall'invio delle foto alla messaggistica a qualunque cosa eh, come dire, vogliamo nominare? Agli email, no? eccetera, all'archiviazione, allo scambio. E possiamo continuare così, all'accesso alle informazioni stesse, news, eccetera. E nessuna fase nella storia di umanità ha mai avuto accesso a tali e tanti beni di alta qualità a titolo gratuito. Chiaramente c'è poi il problema che adesso tutti quanti stanno capendo meglio dell'accesso ai dati privati, ovviamente. Quindi non è, è come tutte le cose del mondo, non c'è solo il lato positivo. Ecco. Però se dobbiamo individuare la caratteristica, quello oh. che lei ha detto è centrale, il consumer, sì, anzi parlerei di abilitazione straordinaria, quello che si dice in letteratura, consumer empowerment, senza precedenti. Ecco, senza precedenti. Possiamo comparare prezzi, possiamo comprare in qualunque parte del mondo, tutte cose assolutamente impossibili, non, ma neanche pensabili fino, diciamo, una decina di anni fa. Ecco. E lo possiamo fare da qualunque posto, dalla montagna, dal paesetto, da casa, da dove pariamo, ecco, no? Ciao. E comunque ecco, ci, diciamo, arriveremo anche un po' meglio su, su, su questi temi. Eh, prima però volevo fare un, un, un passaggio sulla, eh, su quello che è successo diciamo, nell'ultimo anno, nel senso che la, la pandemia ha accelerato molti, molti processi e tra questi c'è stato anche eh, il punto sia ma anche semplicemente dell'acquisto online, di cui parlavamo un poco fa, eh, anche diciamo, però il, per esempio, il lavoro da casa, il telelavoro le... e soprattutto adesso in, in prospettiva nei prossimi anni con l'arrivo del 5G e la diffusione della realtà aumentata eh, ci si appresta a rendere commercializzabili, quindi decentralizzate molti lavori che un tempo invece non lo erano, che hanno bisogno della, della presenza diciamo, fisica e questo sì. soprattutto nel settore dei, dei servizi. Eh, sì. Mi chiedere quali siano in realtà, insomma, le, le implicazioni sul mondo del lavoro, eh, così anche, ad esempio l'intelligenza artificiale, che è figlia ovviamente delle norme, cioè, sia anche di, di algoritmi e di tecnologie avanzate, ma anche soprattutto delle norme eh, mole quantitativa di, di dati generati in internet. Assolutamente, assolutamente. Cominciamo dall'ultima cosa che ha detto, che così mi consente... Un concetto importante, cioè tutta la storia adesso di Internet, dell'information technology, volendo ipersemplificare. Si basa su un concetto semplice: è avvenuta una cosa da un punto di vista tecnologico che non è rara, non era mai accaduto Ed è questa. Adesso la ipersemplifico, e ovviamente tutti quelli che si occupano di ingegneria, come dire, non apprezzeranno, però va bene. È accaduto una cosa semplice, che i chip, no, questa entità che di fatto processa tutti i dati, hanno un, un fenomeno mai visto prima. Cioè più sono piccoli, meno costano, più sono veloci e meno consumano energia. Okay? Cioè normalmente quando tu vai più veloce consumi più energia, costi di più, ecco. Qui invece accade il contrario, no? al di là adesso dei problemi di concentrazione, investimenti giganteschi, retrostanti del numero limitatissimo di produttori di cibo, no? Ma adesso anche se sono problemi di altro genere. Eh, eh, dietro il progresso straordinario, compreso gli smartphone, è la riduzione degli spazi, l'incremento della potenza di calcolo, e la riduzione del consumo di energia e l'abbassamento dei costi. Tutti che sono lineari. <coughs> Questa cosa non accade normalmente. Ecco. Dietro la rivoluzione digitale c'è questo fenomeno tecnologico-economico controintuitivo o controstorico. Ecco, tanto per arrivare al punto banale, perché anche le telecomunicazioni tutto non avrebbe funzionato come funziona eh, senza questi elementi. Dietro poi ci sono progressi ovviamente, le tecnologie del software, ci sono tantissimi altri come dire, cicli e sottocicli di innovazione in aree specifiche. Venendo al tema della, diciamo, del Covid e quindi della cosiddetta remotizzazione di tutto, questo è, come dire, mentre era implicito no, diciamo, in tanti settori, perché l'e-commerce no, lo, lo aveva evidenziato cioè, in alcuni paesi molto prima, per esempio in Italia i supermercati online non hanno mai decollato, ma in Inghilterra ci sono da almeno in 2000 eh, e, e, e qualcosa di simile vedi in Francia. Cioè, eh, in Italia non erano mai partiti. è chiaro che con il Covid c'è stato un fattore come dire, di costrizione barra accelerazione, no? della remotizzazione degli acquisti e anche della... Ecco, sul lavoro, quindi sugli acquisti, diciamo, c'è stato un fenomeno di accelerazione eccezionale dovuto alla contingenza e anche a evitare potenziali rischi e quindi le persone hanno imparato di più a comprare online accelerando un processo che si vedeva in altri paesi ma anche in questi paesi stessi è stato accelerato eh? non è che... però l'Italia sicuramente ha un po' recuperato almeno rispetto ai trend internazionali. Per quanto riguarda invece, almeno come accelerazione di modalità di, di, di, di, di, di comportamento di acquisto, quando invece guardiamo eh, al lavoro, qui è stato un esperimento eh, come dire, collettivo, mondiale, è chiaro che in America sono più abituati a lavorare in remoto, date le distanze no? nelle multinazionali che in Italia, però eh, è innegabile che nessuno era preparato a un esperimento sociale di questa portata. e quali sono i risultati allora all'inizio ne ho sentite di tutti i colori ho sentito la gente lavora di meno non c'è stato cioè proprio il classico rigetto nel tempo questa cosa ha cominciato a cambiare eh? sia perché le persone forse almeno all'inizio hanno cominciato a vedere che era meglio non fare il traffico per andare in ufficio no forse uno si orientava meglio a casa a fare diverse cose eccetera eccetera meno stress quindi forse poteva anche produrre contemporaneamente gli strumenti per lavorare a distanza si sì, sono i robot siti, sono diventati più validi perché microsoft teams non esisteva no ecco tanto per dirne una piuttosto che, che zoom è stato fortemente potenziato eccetera e di nuovo internet l'ha fatta da padrone perché eh, come anche oggi, eh, nel 2005, quando stavo in Disney era impossibile fare di fatto le trasmissioni su Internet perché non c'era ancora DSL, eccetera, eccetera. Insomma, è chiaro che tutta una serie di progressi tecnologici, eh, tecnologici scusate, permettono no, oggi di fare questa trasmissione. Tranquillamente online, di vedere la televisione online, Sky ha abbandonato il satellite, pure lo faceva, e anche le trasmissioni multiple, le cosiddette videoconferenze, che fino a tempo, poco tempo fa non si potevano fare, ecco, cioè, tanto per essere proprio con pluralità di persone che intervengono. Noi continuiamo a pensare che tutto è banale. Che malediciamo al momento in cui viene giù la rete no? non si sente bene, eccetera. Ma eh, comunque, come dire, parliamo di fenomeni tecnologicamente estremamente complessi. Fino a poco tempo fa, le trasmissioni online si facevano solo da stanze dedicate, eh, tanto per essere chiari, che costavano tantissimi soldi. Dovevi comprare apparecchiatura doc, ecco, cioè, è molto recente che riusciamo con le compressioni. Cioè, cioè, quindi l'umanità di fatto un po' a mio modesto avviso è riuscita a uscire da questa tragedia grazie alla remotizzazione, perché la remotizzazione ovviamente eh, permette la distanza. E dall'altra ha lanciato questo esperimento volendo semplificare, quindi ha accelerato l'e-commerce da una parte e dall'altra ha sicuramente imparato che si può lavorare in remoto. Cosa rimarrà di questa cosa? Questo è molto difficile dirlo, no? Ma a mio modesto avviso non sarà così facile convincere tutte le persone da una parte a stare tutti i giorni in ufficio, e, oppure come vedo anche a venire all'università, perché di fatto adesso si è ampliato un nuovo spazio che non esisteva prima, anzi veniva ritenuto un tradimento, una sorta, no anzi di tradimento, peggio, una mancanza gravissima a non presentarsi in ufficio tutti i giorni veniva ritenuto una rottura del contratto ecco no sanzionabile anche in modo grave oggi mh, dice non vieni in ufficio e, e forse lavori da casa e ti colleghi avendo tutti gli strumenti è un po' più difficile dire una cosa del genere ecco. faremo tutto da casa non credo anche perché la gente alla fine si, si, si, si stanca anche di stare in casa come è stato dimostrato però, mh, siccome adesso poi vivremo una, una persona non so, non sta anche di la, lavorare da casa, non sta anche ovviamente di essere bloccate dentro casa, che è una situazione diversa. Adesso che invece no, magari si può riuscire a fare delle cose, io non sono in grado di fare grandi previsioni, ma sicuramente eh, eh, cambia radicalmente quello che per duemila anni o forse più è stato un obbligo ritenuto... Eh, come dire fondamentale nella relazione di lavoro la tua presenza in un posto di lavoro ecco. poi come si bilanceranno perché comunque andare in ufficio eh, incontrare i colleghi a volte è importante comunque quando arrivano per esempio faccio degli esempi dei nuovi colleghi che devono essere formati all'azienda eccetera conoscerli, stare con loro, partecipare è fondamentale no? quindi no? anche questi diventano quindi ci sono industrie, soprattutto quelle manifatturiere dove ci sono gli impianti, dove no, certo, non è che poi usate no, a distanza. Le scuole è chiaro, soprattutto più sei piccolo, diciamo, volendo fare una relazione più indispensabile, avere una, un momento di socializzazione. È molto difficile capire, però sicuramente è vero una cosa che in vera in generale per il digitale. Si sono ampliati, ampliati scusate, gli spazi in cui noi possiamo scegliere di fare cose differenti che prima non potevamo fare. Ecco, cioè, prima era vietato non andare in ufficio, o comunque dovevi avere la giustificazione scritta, non so come dire, come a scuola, diciamo. Ecco, oggi non è. Oggi, oggi lo vedo più complicato, ecco, che poi dovrai avere un minimo di presenza, è probabile che ti dovrai organizzare con i tuoi, diciamo, colleghi, in qualche modo e coordinarti, presenza, se, sì. Lo stesso è anche l'università, ecco, cioè, voglio dire adesso, al di là dei ritardi sistematici che ci possono essere, oppure, eh, no, eh, però, come dire. È irreversibile, cioè la tecnologia nei suoi progressi e toccando appunto i consumatori finali, cioè ognuno di noi essenzialmente, i miliardi di persone, mi sembra difficile ecco che domani sparisca tutto e si ritorni indietro. Non, non, non mi sembra. È come l'e-commerce, insomma, ecco. Eh, sì, diciamo, la voglio chiedere anche rispetto a un altro tipo di fenomeno che potrebbe verificarsi, cioè nel senso adesso ricordiamo forse, penso un po' tutti, in lo scorso autunno, per esempio il sindaco di Milano, sala abbastanza allarmato dal fatto che la gente non andando più a lavoro, eh, cioè non andando in ufficio, magari o, o avendo ridotto molto la presenza in ufficio, di conseguenza va creato anche una crisi del, per esempio, dei bar che poi cioè diceva che i di pranzi per, per le persone. Eh, per esempio, facendo un salto, mi ricordo ancora, il penso fosse uno spot della team di un paio di anni fa, sul 5G, dove c'era il. Uh, un medico che stava ad andare al matrimonio del figlio, e poi subito prima, grazie alla tecnologia, ma chiaramente non, non siamo ancora a quel livello lì. Però eh, da, da remoto attraverso 5G, ci cioè a fare l'operazione chirurgica, diciamo, in, in remoto. Ecco, quello che mi chiedo è: mh, diciamo, siamo in qualche modo pronti per affrontare una pos queste possibilità? Nel senso, beh, chiaramente lì siamo a un, un livello estremo, però in cui magari una serie di. Eh, professionalità che si, che, che si creavano anche a livello appunto di presenza fisica eccetera adesso possono essere localizzate con conseguenze eh, cioè ah, non una... sì, capisco appunto. eviterei di paragonare una situazione credo, eh, non mi sbaglio magari una situazione dove di fatto eravamo tutti quanti chiusi in casa no? non è che non andavamo al lavoro non si poteva uscire quasi sostanzialmente Fare il minimo, e comunque tutti erano fanno, diciamo abbiamo vissuto eh, rispetto a una situazione dove si spera e eh, poi, poi vediamo che succede, ma insomma, tra breve potremo scegliere di andare al ristorante, al bar, o, magari in vacanza, eccetera, con le dovute cautele, però. Beh, non vedo perché le persone non debbano tornare al ristorante o al bar. Ecco, poi, magari il bar è più una cosa italiana, in Inghilterra vanno al pub, non lo so, e, e in Francia vanno al bistro, bistro. però, insomma, voglio dire, eh, eh, in Inghilterra fanno più, si fanno più una birra, noi ci andiamo a fare un caffè, però, mh, non lo so, ho l'impressione che, che, che anzi ci sarà, almeno per un periodo, eh, poi, eh, più voglia di socializzare anche in questo modo di prima è chiaro che che, che alcune meccaniche impattano i lavori eh, intelligenza artificiale alcuno come abbiamo visto sicuramente automatizza tanti lavori ma già molti lavori essenzialmente stanno sparendo adesso per citarne uno che è poco citato per esempio quello delle segretarie le segretarie non, o i segretari eh, se preferite, cioè, sempre meno, eh, sempre meno. Ma perché? Perché? Perché è tutto automatizzato, no? Il diario, le conference call, no? cioè, il calendario, l'agenda. Cioè, una volta c'era qualcuno che ti diceva: soprattutto man mano andavi avanti cioè più cose da fare. Adesso, per carità, no? ad altissimi livelli, non dico no, però. Cioè, se è ridotto prima era una roba diffusissima. Quindi è chiaro che cambiano la tipologia di competenze ed è innegabile che l'automazione sistematica integrata è disponibile tramite internet in un modo o nell'altro su tutti i media, soprattutto sullo smartphone, perché poi... Di fatto noi ce lo mettiamo in tasca e leggiamo a che ora c'è una conference call, quando c'è questo, quando accade quell'altro, ti avvisa prima, no? eh, e se non rispondi magari ti ria... Cioè ormai hai un livello di automazione che... È chiaro che certi lavori spariscono, no? questo è e questo continuerà, non c'è dubbio. Cioè lo sforzo di gran parte dell'umanità è... per cercare dei lavori che abbiano un senso no? è aumentare le proprie competenze non, non c'è dubbio non c'è dubbio poi che queste possono essere come dire complementari perché dico per dire inventare dei robot che che raccolgono l'uva è ancora molto complicato oppure quindi manuali o che siano di altro genere sofisticate perché bisogna saper processare informazioni e prendere decisioni complesse con Sempre un limitato numero di informazioni per decidere immediatamente, però è così, cioè è da sempre che è così, ecco non, non, non ci vedo nulla. Di nuovo l'elemento nuovo è l'accelerazione, questo c'è, questo c'è. Innegabilmente l'umanità, proprio per le ragioni che abbiamo dato prima, sta accelerando il progresso tecnologico. No. e la sua adozione appunto perché passa immediatamente tramite i consumatori finali che immediatamente l'adottano cioè comprano no? si riconoscono via, via in modo facciale quindi sicuro quindi per esempio eh, chiunque ha un telefonino smartphone avanzato in banca tende a non andarci ecco no? perché oramai tutto il processo è sicuro quindi mh, una volta uno andava in banca No, normalmente per, per, per, per fare delle operazioni adesso, se ti chiama, gli dici: Mamma mia, speriamo di no. Ecco, no, cioè perché eh, beh, è ovvio perché pezzo il tempo, parcheggia la macchina, entra, no, c'è il controllo di sicuri. Fai la fila, poi alla fine hai fatto. Cioè, se ti fa il bonifico, dico per dire, lo fai in due minuti da casa e buonanotte. Ecco, insomma, è un altro mondo e, e questo andrà avanti. Non, non, cioè una volta le banche aprivano gli sportelli perché gli sportelli erano fondamentali per l'espansione del loro business e se li litigavano ho l'impressione che il futuro andrà abbastanza da un'altra parte. Ecco poi non è che li chiuderanno tutti però insomma non, non, non, non, non è che funzionerà da quella parte il business è chiaro no? Oppure li dovranno trasformare, non so, adesso per diventare centri di consulenza per i finanziamenti. Cioè, è chiaro che, che, che le operazioni più o meno automatizzabili, più o meno semplici, che sono poi quelle che fa gran parte dell'umanità, paga questo, compri quell'altro, paga due bollette. No, cioè, non... Cioè, la banca per pagare la bolletta, non lo so, ecco, cioè, per carità, magari, ecco aiuta a passare la giornata, ecco, però, diciamo, eh, insomma, no, magari si fa di meglio, ecco, eh, non so, boh. eh, però una volta c'era solo quello, una volta non c'era altro, eh, non c'era altro sistema, eh. adesso, non so, ecco. Ecco comunque appunto tutti questi vantaggi come abbiamo parlato hanno sicuramente anche cioè appunto non ci pensiamo più le diamo per, per scontati però effettivamente sì. hanno bisogno sicuramente di, di enormi investimenti di, di capitale insomma se pensiamo appunto al gps con quei satelliti cioè, non, non ci pensa proprio di città assolutamente, assolutamente, spaziale, di tutto, assolutamente di tutto il rilievo e questo è però anche allo stesso tempo grazie anche al, al modo, alle regole, insomma alle leggi, vedete, su cui si è, cioè, si è sviluppato Internet, cioè leggi intendo proprio dal punto di vista fisico, insomma, del, dello, di, di business, di come si è, cioè di aggregazione eh, di Internet, sono formato di, delle grosse imprese. E perché ad esempio se guardiamo al discorso dell'intelligenza dell artificiale di cui ci avevamo prima, eh, per esempio abbiamo gli Stati Uniti e la Cina e l'Unione Europea invece sembra, sembra un po' fuori dai giochi e sembra in generale non solo l'Italia ma un po' tutti i paesi. Uh, non aver compreso a fondo diciamo, lo sviluppo del di digitale in tempi diciamo, utili per, per cavalcare l'onda, diciamo grandi aziende come per esempio la, la Nokia sono state di fatto quasi fatte a fallire, pur avendo in una fase di diciamo, inizio anni 2000, su so, so, prime lo smartphone, essendo eh, leader di mercato, e altre aziende come Instagram, piuttosto che Skype, invece sono state vendute senza interventi pubblici, magari in altre fasi storiche, eh, sarebbero stati diciamo, in qualche modo e volevo chiedere eh, secondo lei quale eh, questa disattenzione dei paesi europei verso il digitale cosa, cosa è dovuto e se c'è ancora un modo per insomma, recuperare in quali, il tempo perduto in questi ultimi vent'anni eh, allora, il primo elemento è evidente no? hanno vinto gli americani che peraltro avevano già vinto anche sulle tecnologie dei computer va detto eh, adesso là gli sforzi di Olivetti ma insomma diciamo la gran parte de, de, delle tecnologie dei computer sono state inventate lì con qualche modesta eccezione che va citata dei, dei, dei computer diciamo dei chip di tipo RISC, che, che in realtà poi eh, sono, sono quelli che vengono utilizzati dentro gli smartphone e eh, che di fatto eh, sono stati inventati in Inghilterra e, e lì hanno i loro sviluppi a Cambridge. Però, detto ciò, c'è eh, una piccola eccezione di Infineon in Germania, c'è cioè STM, ma insomma, diciamo la grandissima parte delle invenzioni, dell'innovazione tecnologica, per tutta l'information technology, per gran parte del periodo, diciamo dagli anni 60 in poi. È passata dagli Stati Uniti dal primo computer. In poi. Anche se tutti dicono che il vero primo computer sono gli inglesi per decodificare no, i codici segreti eh, eh, tedeschi, però insomma l'industrializzazione è avvenuta in America. I soldi si sono fatti in America, l'IBM è stata creata in America. Allora. Che cosa accade? Accade che l'America non solo ha un tasso di innovazione, di adozione di innovazione molto veloce, ma è un continente da 300 milioni dove tutti parlano la stessa lingua e dove un prodotto si vende da, un, da, da, da, da, da, da un, una country all'altra dentro la confederazione, uno stato federale senza eh, limiti e problemi. Qui è tutto il contrario, eh, qui per vendere una cosa c'è fior di legislazione, c'è intracompetizione fra i paesi europei, eh, quando si lancia un progetto di ricerca bisogna mettere insieme la regola di avere almeno due paesi e spesso quando ci sono i programmi di ricerca spesso molti di più, bisogna bilanciare i ritorni sugli... Cioè, insomma, è una competizione molto limitata e ecco, tutto, tutto deve essere ribilanciato a livello nazionale perché l'Europa non è una confederazione, è un tentativo di mettere insieme stati che fanno delle cose insieme ma sono una serie di stati nazionali che parlano lingue diverse, che, che hanno legislazioni diverse, tassazioni diverse e solo diciamo, recentemente eh, da 20 anni hanno una moneta unica perché io mi ricordo quando giravo per l'Europa mi dovevo portare quasi un sacchetto per cambiare tutte, tutte le monete insomma no, quindi eh, perché no, poi c'avevo pure chiaramente tutti, tutti gli spiccioli in tutte le varie versioni cioè, quindi era tutto ecco chiaramente questo è un esempio che fa un po' ridere però è, è, è, è lo stato dell'Europa de, de, quindi come si fa a competere quando hai bisogno di un mercato, cioè di fronte, un mercato unico che investe eh, e ha giganti già da decenni, e eh, ha tassi di innovazione fortissime, dovuti anche al venture capital, quando hai tutto frammentato. Ecco, qui in Europa è difficile, perché se fai un'azienda buona in Italia, eh, dopo devi andarla a portare in Spagna, in Francia, eh ognuno poi cercherà di resistere, no? e magari fare la propria, ecco, cioè è molto molto difficile, ognuno giustamente difende l'occupazione proprio, e poi non è che c'è come in America dove uno prende, eh, eh, dico cose banali, e da New York si trasferisce in California o viceversa, E qui è... Eh... Sì, sì, in teoria va in Francia, ma poi dopo trovare un lavoro, un'altra storia dopo che te lo danno, anche, cioè e viceversa, è chiaro? Quindi, e non c'è circolazione, cioè, insomma, non, non è un vero e adesso la cosa un po' sta anche ahimè peggiorando perché sta la Cina, che come ha dimostrato con, eh, eh, con la missione su Marte, e, cioè, che è un chiaro segno simbolico di quale non c'era a mio avviso alcun bisogno però eh, anche così anche i più ignoranti lo possono vedere diciamo più distratti ah, ora mai capacità tecnologiche rilevantissime tutti i smartphone vengono prodotti lì hanno un loro sistema satellitare autonomo adesso nell'aerospazio intelligenza artificiale hanno l'equivalente di google che forse lo sapete si chiama Baidu insomma, e potrei continuare eccetera eccetera ecco. e quelli sono più di un miliardo e due ecco non so come dire noi siamo qui ancora no, a fare i meeting in 27 anziché 28 a coordinarci complicato eh complicato tra l'altro con sistemi di votazione dinanzi alle questioni importanti assurde l'unanimità cioè francamente, no? si sveglia l'ultima e si oppone, cioè, quindi è proprio difficile, ecco, difficile, è difficile competere quando cammini con questi come dire, pesi ecco, no? attaccati alle gambe, indipendentemente dalla qualità, eh? poi uno ovviamente si può discutere di sistemi universitari, cioè, però di nuovo... Mh, non c'è niente di europeo, è tutto nazionale, i sistemi universitari, di ricerca, no? le aziende. No? Quindi è molto difficile competere con eh, aziende oramai di dimensioni mondiali, con tassi di innovazione, con tantissima cassa, perché questo è l'altro elemento, Google, eccetera. quindi pronte a comprarle, pronte a comprarle. Sì, il governo si può porre una volta, ma non la seconda... Cioè, eh, eh, no, cioè, qui parliamo Google a cassa per almeno stimata superiore ai 100 miliardi eh, di dollari. Cioè, se pensiamo non che parla. tutto il recovery plan sono 200, ecco, insomma, no, dall'idea, ecco, insomma, no, eh, e poi sono presidi, no, e cioè, quelli se poi boh, non prendono mai no, è lo stesso, e Apple anche di più. Quindi è gente anche con cassa infinita, no? Quindi vedono un'azienda che gli piace, ma comprano. Dove è il problema? Cioè 10 billion, no problem. Forse il modello da guardare più come riferimento sono gli israeliani, che non hanno paura di cedere, diciamo, azienda agli americani o di quotare in America, e... Ma ne fanno la loro forza, hanno proprio fatto la loro forza di questo. Adesso qui ci sarebbe una riflessione a fare, però qui noi continuiamo a creare i sistemi nazionali ecco. che forse, forse, forse, da un punto di vista storico ha avuto ragione di esistere. Diciamo, almeno dalla caduta dell'impero romano poi no? per 1500 anni forse oggi avrebbe bisogno di almeno in alcuni settori come si dimostra per esempio per i vaccini no? cioè, era, mica poteva comprarli d'Italia no? e, e la Francia eccetera. al di là del bene o del male che è stato fatto è evidente che lì per andare a parlare con i pochi produttori di vaccini devi avere una potenza totale no? ti siedi e negozi e te li fai dare Sarà ingiusto, ma se non è così non li prendi, no? Perché non ci stanno neanche a sentire, è ovvio, perché è una questione non solo economica, ma anche politica, è chiaro, no? Quindi alcuni alimenti di centralizzazione, ma questi resistono fortemente anche con l'elettorato locale, come abbiamo visto in Inghilterra, peraltro, penso, no? appunto abbiamo parlato di Europa volevo chiedere anche qualche osservazione un po' più specifica sul, cioè sull'italia eh, sia sì, appunto immagino che insomma i numeri che ho visto insomma l'italia non crea abbastanza poche start-up voglio chiedere come, come è di questo e poi volevo collegarmi un po' eh, sull sulla situazione dell'economia italiana cioè, mi scompone due domande eh, diciamo storicamente l'italia diciamo un modello diciamo, dell'imprenditoria italiana, sempre piccola e media impresa, soprattutto i distretti, i distretti industriali. Qualcosa ancora è rimasto sul piano tecnologico, ovviamente, ne facevo riferimento prima all'Olivetti, quindi, nel caso di Ivrea, che poi anche a distanza diciamo, di diversi decenni riesce anche a, sempre in quell'area geografica, insomma, a nascere Arduino, che forse è l'ultimo. Eh, diciamo, scintilla diciamo, a livello internazionale di, di qualcosa che è stato fatto in Italia sulla, sulla tecnologia eh, avanzata mh, di larga diffusione però eh, appunto è uno schema che eh, in qualche modo si, si sta andando spegnendo quindi quello che chiederei è se diciamo, si ha in considerazione sul, su quali siano un po' le carenze in Italia cosa potrebbe fare per avere una maggiore innovazione quindi maggiore start up e seconda cosa se in qualche modo un modello di distretti, mh, di cosa avrebbe bisogno diciamo, per essere un modello eventualmente ancora fecondo rispetto all'innovazione. Allora, mh, cerchiamo di andare con ordine, l'industria italiana è specializzata in tecnologie medie, a media tecnologia, non, non, non, non, tranne in qualche segmento come l'aerospazio, una certa Normalmente noi abbiamo capacità buone in alcuni segmenti, no? a media tecnica. Ecco, diciamo non... E secondo, tipicamente tendiamo a fornire macchine, eh, mezzi, componenti ad altre industrie, magari come quelle tedesche per esempio, che poi integrano e vendono anche ai consumatori finali. Uh, questo come grandissimo, insomma, ovviamente abbiamo poi il turismo, abbiamo l'agricoltura, adesso eh, non è che qui dobbiamo fare una panoramica dell'economia italiana, dell'eccellenza, comunque nella robotica, sia pure non avanzatissima, non siamo messi male, l'Istituto Italiano di Tecnologia comunque, è comunque un buon istituto a livello internazionale. E... Qual è il problema? Il problema è che molto semplicemente l'Italia non ha mai avuto capitali per investire ad alto rischio in start-up innovative, tanto per essere molto espliciti e diretti. Abbiamo fatto delle legislazioni, sicuramente. perché all'inizio non era stato capito il fenomeno, non era stato capito che le start-up hanno bisogno di un sistema di finanziamenti tramite entità specializzate a prendere altissimo rischio. Okay? e che per far partire queste entità ad altissimo rischio c'è bisogno di capitali di Stato all'inizio perché i privati non ce li mettono cioè è molto semplice questo lo dimostra Israele l'America adesso con modalità differenti in America tramite i militari il DARPA, Israele tramite un'agenzia di Stato però insomma eh, lo stesso i francesi più recentemente con BPI France però insomma mh, e lo stesso i tedeschi, e all'inizio anche gli inglesi. Se no, noi ci abbiamo messo un po' di tempo a capirlo, ahimè, mh, parecchio tempo, no? devo essere onesto, tra i 10 e i 15 anni, per essere più preciso, ci abbiamo messo. Poi, alla fine adesso siamo partiti con CDP e Venture Capital, perché poi non è che solo lo devi fare, lo devi fare con tanti soldi, non puoi fare Venture Capital eh, a dedicargli 50 milioni. E quindi. Se lei guarda la statistica europea, l'Italia neanche appare perché? perché rispetto alle proprie dimensioni industriali. Adesso abbiamo chiuso l'anno tra i 5 e i 600 milioni per darle la dimensione degli investimenti in startup. La Francia fa 5 billion, e Israele ha superato i 10. Ecco, così capiamo il posizionamento. È lo stesso più o meno l'Inghilterra in pure di più. Allora. Adesso siamo un po' in fase di rincorsa, eh? devo dire, per un periodo a mio modesto avviso eravamo pure in fase di, come dire, di diventare così piccoli da essere totalmente irrilevanti. Adesso ci siamo messi un po' a correre, vediamo che disponibilità, che attenzioni ci sono. Perché c'è questa questo ritardo diciamo allocazione perché appunto l'Italia si è specializzata in un'altra tipologia di beni, manufatturieri a media tecnologia quindi come dire non c'è mai stata una grande sensibilità per queste cose non è che non si poteva studiare ok? c'era la sensibilità politica non c'era la sensibilità statale non c'era la sensibilità dei governanti non c'è la preparazione, non c'è, ecco, insomma, diciamo, un po', po', diciamo, la pubblica amministrazione italiana brilla per autoreferenzialità e non per andare a studiare cosa fanno gli altri, scarsa conoscenza dell'inglese, pochi viaggi o comunque pochissima frequentazione di quello che accade a lei e quindi, insomma, no, andano tutti lì a scrivere leggi complicate. Quindi eh, ho l'impressione che, ecco... Adesso mi sembra che le cose si stanno muovendo per quanto riguarda il digitale ho l'impressione che se non è persa la partita poco ci manca ecco, non quindi grandi imprese nel digitale italiano e anche europee eh, by the way tranne qualche raro caso però ne vedremo esistono delle possibilità molto forti nel cosiddetto deep tech cioè nell'integrazione di tecnologie digitali abilitanti con tecnologie più eh, diciamo uh, uh, uh, uh, uh, delle scienze naturali, fisiche dei materiali no? e quindi mh, sì, lì secondo me l'Europa, l'Italia possono giocare quindi così, dalla sanità piuttosto che eh, voglio dire no, a, a, a, alla medicina piuttosto che eh, anche a, a, a nuovi materiali, eccetera, eccetera. Quindi mh, anche la robotica. cioè, secondo me esistono degli spazi dove possiamo ancora giocare la partita. Sul digitale, chiamato anche come dire internet, o consumer, eccetera. la vedo molto dura. Molto dura. Sull'intelligenza artificiale, pure la battaglia è tostissima, ma enormi e qui invece no, di nuovo anche nazionali ecco insomma, che in Europa che ho l'impressione non, non, non, non, non potranno competere ecco in alcuni segmenti la competizione è già globale ecco e quindi e in altri Oramai eh, si è stabilita il mondo della ricerca e google no le mappe se non so google eh, sono Baidu in Cina e Buonanotte è finita ecco insomma e poi c'è Open Street ma insomma eh, voglio dire Adesso sto facendo degli esempi, eh, ma insomma. Spazi se ne possono sempre trovare, ma di nicchia. Spazi importanti per creare come dire, giganti mondiali nel digitale la vedo complicata, Complicato. Cioè il mercato oramai si è strutturato. Questo in generale, eh, poi ovviamente esistono le eccezioni. Ah. No, volevo chiedere, spiegato un po' a questo, se non c'è il um qualche considerazione sul PNRR che stanza 14 miliardi di incentivi fiscali per le imprese che acquistano eh, tecnologie appunto, digitali e soprattutto basato appunto, su scala fiscali e aiuto agli investimenti quindi chiedere se questa, questa cosa può aiutare no, sicuramente, sicuramente azi le aziende italiane hanno bisogno no? ma anche di cose basiche direi no? cioè, proprio, come dire, soprattutto come ha detto lei quelle medio piccole no? più piccole che medie e hanno bisogno di competenze, di acquisizione. Un'area dove l'Italia dovrebbe fare di più è di nuovo la sensibilità e scarsa il cosiddetto corporate venture capital, cioè la capacità delle, delle, delle aziende piccole o medie di acquistare start-up, ecco, non solo tecnologia, ma acquistare proprio start-up e importarle dentro, con tutti i problemi che questo crea, che sono enormi, non vanno nascoste le differenze di cultura, di strutturazione, modalità, eccetera. Però sono quelle diversità importanti, difficili, ma importanti, che farebbero bene. Io l'avrei facilitato, però. Ecco, una cosa che manca totalmente in Italia il corporate venture capital, è pr praticamente zero. Cioè le aziende più o meno grandi che comprano start-up. Non c'è, non c'è cosa normale in America eh? assolutamente normale ma proprio standard cioè, qui tu compri una start up mm, cioè, ecco. cioè complicato, eh? complicato complicato ancora come accettazione ecco, ci stiamo arrivando ma insomma ecco. ci sono anche dei ritardi no? proprio come dire mentali direi quasi ecco, Molto, capito e, ecco, um, cioè non è un fattore prettamente culturale, però eh, mi viene in mente sono di collegarmi a un altro tema un po' a diciamo, fianco a questo. Eh, c'è diciamo, un problema magari, appunto, culturale di, di investire eh, in maniera anche appunto, spoggiudicata in innovazione, eh, c'è anche un problema a volte di, eh, di tipo diciamo, normativo, di riorgolazione dell'arena della, dell diciamo, digitale. E in particolare mi viene in mente per esempio il GDPR europeo, che comunque è stata una, una reazione diciamo, che sicuramente garantisce una maggior privacy eh, diciamo, in Europa, diciamo, in Unione rispetto appunto, agli Stati Uniti, però impedisce anche in qualche modo lo sviluppo eh, di determinati utilizzi diciamo, di frontiera. Penso anche ad esempio alle limitazioni che stanno iniziando a porre sul riconoscimento facciale, no? che è una cosa appunto, che viene utilizzata moltissimo Stati Uniti. È un fatto noto questo, è un contrasto continuo, no? pure sulle automobili autonome, no? Cioè, come dire, è che, come dire prendi dei rischi, no? Molto grandi possono succedere cose. Ecco, diciamocela chiara e tutto, l'Italia in particolare, rischi tecnologici non ne vuole prendere questo come mentalità media Proprio, cioè se lei pensi se un'automobile autonoma di Tesla o di Fiat o di chi voleva eh, uccideva qualcuno in Italia sarebbe stato un disastro cioè il paese non accetta l'innovazione tecnologica o meglio i rischi impliciti e eh, adesso direi quasi inevitabili no noi viviamo sull'esistente, su tutto ciò che è ipercontrollato, iperverificato. Quindi è chiaro, sul riconoscimento facciale, ripeto, uh -huh. eh, sarà come dicono tanti brevi legislatori, non dico di no, però io lo utilizzo tutti i giorni sullo smartphone e mi permetto di dire che fino a poco tempo fa erano vietate le webcam nei luoghi pubblici, bisognava mettere i cartelli e richiedere questo a sinistra, poi si sono accorti che forse così si acchiappano meglio dei ladri o dei mascalzoni e adesso va bene no? la registrazione che hai fatto. Quindi spero anche che l'intelligenza umana superi no? il conservatorismo a volte... Che impedisce il progresso, è chiaro, no? cioè Adesso con tutti i limiti, i danni, perché ripeto, anche la privacy è un problema, no? eccetera, per chiarità, però. Ecco. E... Il riconoscimento facciale in alcune cose potrebbe essere di grande aiuto, per esempio entrando in macchina se ti riconosce così forse non te la rubano, no? Cioè ecco adesso dico una stupidaggine per dirne un'altra, insomma, ecco, no? Qui invece si vede sempre no? il controllo, l'utilizzo inappropriato, insomma. che poi a volte ci sono, eh? non è che dico di no, piuttosto che l'accesso ai dati non dovuto, però è eh, difficile progredire se tu blocchi tutto, insomma, quello che diceva lei, no? Dice, non si può fare niente. Eh, vabbè, però così è un po' difficile che andiamo avanti e troviamo magari la strada giusta, no? Ecco. Sì, no, poi sicuramente pro e contro, per esempio avere il proprio cellulare in tasca e essere tracciati mentre si è in un negozio, che è una cosa che ormai si sta sperimentando nella, per nella distribuzione nei assolutamente, eh, commerciali. Assolutamente. Poi effettivamente se uno ci pensa, cioè ora, senza arrivare magari alla, al riconoscimento facciale in Cina con la società appunti, insomma, questi meccanismi un po'. Mirror, sì, però, noi, noi vediamo sempre elementi, come dice lei, da grande fratello, eccetera. però oggi lei lo sa benissimo che usando Google Maps lei è tracciato in ogni momento della sua vita. Non, cioè, quindi, lei lo sa questo, perché nel momento che usa Google Maps lei è tracciato. Quando lei usa Whatsapp, lei sta mandando dati a Facebook che in modo aggregato li rivenderà, faranno parte, no, come dire, una serie di indicatori. Eh. Io le posso dire che hanno fatto esperimenti in America degli economisti, hanno provato a dire alle persone, ma visto che sto bene e gratis, adesso la ipersemplifico, la cosa è molto più complicata. Quanto, quanto vorrebbe lei per non usare la search per un anno? Eh? La paghiamo noi, lei non la usa, hanno dovuto fare il contrario, no? Visto che è grazie. Escono delle cifre impressionanti, eh? 20.000 dollari. Adesso sarà l'esagerazione, Però eh, la verità è che la gente poi di certi beni ha bisogno, ecco, cioè, non so come dire, o quantomeno, ritiene di averne, poi discutiamo, siamo discutendo. Però, ecco, quindi come sempre, insomma. No? Le, le, le cose hanno molteplicità di aspetti e vanno valutate con attenzione insomma, ecco. chiarissimo Altrimenti come capirebbe come google fa i quattrini no? google e tutti gli altri insomma, no? cioè, avrebbero chiuso tutti no? eh. quindi quelli che semplificano tutto forse come dire esagerano un pochettino ecco. senza, senza dubbio no, sono abbastanza cioè, complicati con molte ci sono molti diciamo, piani diciamo, di, di lettura anche. Esatto. L'ho già appunto, rubato tanto tempo, il, diciamo, arriverei più o meno a un po', eh, diciamo, fare un, le ultime domande un po' eh, in chiusura. Il, nel libro descrive con molti particolari i vari salti tecnologici. Dalla, appunto, dal, diciamo, Quindi lei l'ha anche... letto, la ringrazio. Sì, no, certamente è molto, molto denso, però estremamente, estremamente interessante. Insomma. E il proprio nei vari salti tecnologici ehm, diciamo, analizza anche le funzioni discontinue di internet. In particolare arriva ehm, a parlare del, dell'internet delle cose, insomma, come, sì. grande, sì. come piattaforma. Quindi volevo chiedere: innanzitutto, come, eh, come sta già cambiando oggi, l'internet rispetto a questo ulteriore passaggio diciamo, di nuovo tipo di piattaforma. Ad esempio, l'introduzione lì proprio esempio è fatta. Diciamo, un tema laterale, per esempio, un, diciamo, due introduzioni del libro è fatta dal professor Ratti del disegno diciamo, cioè, degli Stati Uniti, che è un, un principale esperto diciamo, di Smart Cities, che è un'altra sì. forma di uh, ulteriore diciamo, sì. inserimento della, della nostra vita, del dell'on life, diciamo, appunto, come dice. Floridi, insomma, del fatto che noi la nostra vita è completamente immersa poi nell'internet via via che si va avanti, è quello che un po' se per scriverci cosa, cosa sta cambiando già oggi oggi, cosa dobbiamo aspettare per i prossimi anni da questo punto di vista. Detto che insomma sapere e vedere nel futuro è molto difficile perché appunto non, come diranno, non sappiamo bene come evolverà la tecnologia e come reagiranno gli umani e, insomma mi piace ricordare che le prime stime qui in Italia sul covid davano 20.000 infettati. Ecco, queste sono le stime ufficiali del, del governo. Ecco, insomma, vabbè. Con una curva totale, finale di 20.000 infettati. Sarei un po' attento a fare previsioni. Quello, quello che sta accadendo e che si vede come tendenza. Ecco, mi sento di dire sarà confermata, a meno di altre soluzioni che per adesso non si intravedono è che chiaramente il mondo continuerà a utilizzare smartphone in modo sempre più forte e lo smartphone diventerà sempre di più il nostro, come dire, il nostro mezzo per interagire con la vita, quindi non sarà più on life, ma se mi posso permettere è uno smartphone, ok? Cioè noi di fatto usiamo lo smartphone, è lo smartphone l'elemento centrale. Adesso ovviamente è un'esagerazione, abbiamo il computer, ma è lo smartphone, l'oggetto essenziale che estende l'estensione del nostro essere umani, perché lo portiamo sempre con noi e senza di questo ci si... E più andremo avanti, più sarà così, per venire al tema che dicevate. Perché poi grazie allo smartphone apriamo le porte, vediamo le telecamere. E apriamo le automobili e voglio dire le blocchiamo già oggi e così, quindi diventerà una sorta di oggetto universale non solo di accesso alle informazioni o riconoscimento ma di attivazione di oggetti anche fisici. Questo in parte già lo è, no? in, voglio dire i condizionatori, alcuni forse le luci, di casa, insomma, alcune cose già accadono. Nel futuro sarà molto di più così. E La cosa è facile e accade solo perché appunto ce ne stanno 4-5 miliardi in giro e un miliardo e quattro si aggiungono non integralmente perché in parte vanno in sostituzione ogni anno. Più potenti, più capaci, più facili. Quindi c'è un centro di attrazione, come dire, magnetico fortissimo di tutto il business andare in quella direzione. Questo è il nocciolo dell'internet delle cose. Cioè, tutti i produttori devono fare in modo che qualche cosa producono interagisca con questi smartphone e quindi le chiavi piuttosto che le luci. Piuttosto... Poi ognuno cerca no, di ricavare il proprio spazio con, con l'interfaccia locale, con l'hub, con, que... con quell'altro e quindi magari come dire, prevarranno altre cose. Però è sicuro che in dato l'accettazione e l'adozione e l'utilizzo di diverse ore al giorno dello smartphone da parte dell'umanità, l'Internet delle cose sarà la prossima generazione Internet, dopo Internet mobile o appunto l'internet e smartphone. Di questo non c'è. Perché avrà una grande diffusione? Questo è di nuovo banale: perché più riesco a mettere dei piccoli sensori che parlano con Internet e con delle batterie, e lì ancora fatichiamo un pochettino, e anche un po' sugli standard, onestamente, non abbiamo ancora. Ho trovato il modo che tutti questi oggetti più o meno parli in modo facile con internet, insomma, si faticano un poco, diciamo, per tante ragioni, anche interessi economici, diciamo, che ovviamente sono molto grandi. ma È chiaro che il numero di oggetti disponibili nel mondo è miliardi di miliardi, molto di fattori di decine di volte superiore a quello degli esseri umani. E quindi è chiaro che è la prossima puntiera sia del business che dell'interazione non c'è alcun dubbio. Poi qui adesso si dice che attualmente sono già 20 miliardi gli oggetti connessi, chi dice 50? Non vorrei sapere chi è andato a contarli, però diciamo al di là di queste cose qui comunque è evidente che ognuno di noi ha un numero di oggetti, se ci penso un attimo, con in cui interagisce ogni giorno che sarà misurabile po' più con 100 che con 10 e se ognuno di noi interagisce con 100 oggetti e fossero solo quelli 100 tutti i giorni, Abbiamo già fatto per 5 miliardi, no, 5 miliardi per cento, ecco, per 500 miliardi. Ecco. Ovviamente non sarà così, ovviamente sarà lento, ovviamente non tutti gli oggetti ci arriveranno, alcune cose rimarranno meccaniche, no? ci sono problemi security, ripeto, di standard, di costi, le batterie si consumano, no, non è fatta, però la direzione è chiara. Ed è il la prossimo universo di... All'internet delle cose, non perché? Perché ci porterà in un mondo ancora più come dire, immerso in Internet e lo smartphone essenzialmente come attuatore, no? come oggetto che ci permette di azionare e comandare anche gli allarmi, eccetera. Adesso potrei citare le cose. potrei citare l'allarme che ho a casa che prima aveva un telecomando, adesso parte tramite. Tramite, tramite, tramite smartphone, ovviamente, il, il, il telecomando non si vede più, anche perché aveva batteria, era scomodo, bla bla bla, me lo dovevo portare dietro. Pian piano andremo sempre di più in questa direzione, non c'è alcun dubbio. È, è irreversibile, irreversibile, anche per l'economia di scala che si portano dietro questi numeri. Una domanda, il, il fenomeno diciamo, attuale di deglobalizzazione o comunque di mh, diciamo, riassestamento diciamo, della, della produzione mondiale e insomma abbiamo visto anche negli ultimi mesi si è parlato molto dell'aumento, della, dell aum, dell de, della diciamo, penuria di microprocessori piuttosto che un, un rischio di inflazione anche aumentato sull'ambito tecnologico negli Stati Uniti, eccetera. Pensa potrebbe in qualche modo rallentare questa allora è chiaro che se non si producono i chip no, al di là che qui parliamo di alcune tipologie particolari cioè, è ovvio che come dire rallentano per definizione credo spero di sbagliarmi che sia, di non sbagliarmi che la situazione sia temporanea dovuta a tutta una serie di elementi che adesso sarebbe lungo raccontare e, e poi riprenderà questo penso che uno auspicabile per l'umanità e due anche perché come lei sa anche le automobili hanno oramai è difficile che ci sia un oggetto di medio valore che non ha un chip ecco neanche... oramai anche quelli piccolissimi dato appunto il fenomeno che ho detto prima no? riduzione dello spazio aumento della potenza minori consumi abbassamento dei costi è talmente c'è un'economia di scala talmente eh, pesante. E continua questo trend. Comunque quello che le posso dire non sono in grado di fare previsioni sulla produzione, credo che secondo me verrà superato come altre crisi produttive, in che tempi non sono assolutamente in grado di dire. Quello che è evidente, questo mi sento di dirlo, che per i prossimi uno o due anni, a leggere tutte le previsioni, l'aumento di potenza di calcolo e, e riduzione degli spazi, ovviamente che sono dell'ore. E nanometri oramai quando realizzano questi nuovi impianti mh, continuerà, continuerà per uno o due anni sicuramente questo è quello che si vede poi dice fra cinque anni non so è così c'è quantum computing ci sono le tecnologie ottiche ma nessuno in, al momento è veramente in grado di dire quando, come, a che costi accadranno. La tecnologie esistenti ci sono ancora spazi forti, fisici, di miglioramento della produzione di rilevanti. E di questo beneficeremo adesso poi nei tempi e nei modi che appunto magari la crisi produttiva avrà, ma ancora per qualche anno vedremo, come dire, le tecnologie, quote in quote, si fa per dire, esistenti o tradizionali ancora in forte miglioramento. E questo porterà smartphone più potenti, automobili più potenti, bla bla bla bla, insomma è chiaro, no? ha una serie di cascate, una quinta generazione più disponibile, a prezzi più bassi. Ecco, queste cose nel, nel diciamo, breve 1, 2, 3 anni, sì, questo poi dipende dalle cascate no? che arrivano nei fattori produttivi, anche che arrivano a cascata dopo l'innovazione del però mi da quello che leggo, vedo, mi sembra assicurato. Dopo può anche essere che a un certo punto, contrariamente a quello che tutti pensiamo, e qui implicitamente diciamo, il mondo si fermerà un attimo, ma forse non sarà neanche, come dire così, negativo dopo la corsa che abbiamo fatto fino adesso. Avere un mondo che corre così velocemente è complicato, eh? è complicato è complicato per tutti è complicato per, per, per, per, per i paesi complicato per qualunque cosa complicato dall'altra apre enormi opportunità no? si possono monitorare le strade adesso cito i ponti i, vabbè, insomma eh, i treni si può migliorare la sicurezza delle città delle nostre case no? ma degli stessi computer che sono in grado di emettere in modo criptato le informazioni, non solo di emettere informazioni, ma sono così potenti da prendere no? e far sì che non vengano accedute da terzi. Insomma, la potenza di calcolo, di trasmissione, eh, permette video sempre più potenti, che alla fine sempre potenza di calcolo è, insomma, ecco. eh, di grande qualità. Ecco, quindi... Secondo me questo ancora un po' continuerà, difficilissimo dire quando si fermerà, perché ogni volta è una sfida ancora più come dire, incredibile. Ecco. Eh, ogni volta che riescono a fare un progresso è, è qualcosa sempre di straordinario, perché non si era mai visto prima. Ecco, insomma. Ricordo sempre che il primo computer IBM stava dentro una stanza gigantesca. Ecco. Il computer che ha mandato l'uomo sulla luna agli americani era molto, molto meno, centomila volte circa meno potente di uno smartphone che abbiamo oggi in tasca. Ecco. Credo che queste cose danno l'idea dello straordinario progresso tecnologico che ha fatto l'umanità intera. Ecco. Cioè. La ringrazio tantissimo anche per questa diciamo, visione abbastanza diciamo, molto concreta ma anche ottimista diciamo, rispetto alla, a quello che ci aspetta. Insomma, senza sfere di cristallo, ma con eh, ma insomma... il progresso tecnologico crea tanti problemi, ma in media l'umanità sta meglio. Eh? Crea tanti problemi: disoccupazione, difficoltà a trovare lavoro. Uh, incapacità di capire da che parte andare no? non voglio essere semplici ma in media la tecnologia eh, se non avevamo internet gli smartphone, noi questa volta il covid eh, eh. lo sovevamo e, e la stessa BioNTech è, è frutto di anni di ricerca in, in, in parte anche informatica cioè non cioè, noi oggi usciamo dal covid grazie a tutta una serie di ricerche e grazie al fatto che nel frattempo l'umanità è riuscita a distanziarsi e a campare con gravi danni ma a campare anche malamente per carità, ma a distanza grazie alle tecnologie di cui disponiamo e che non avevamo dieci anni fa, eh? non ci avevamo cioè dieci anni fa lavorare a casa era impossibile non era solo una scelta, diciamo, giustlavoristica, ma non era pensabile. Non era pensabile. Bene, la... Grazie ancora per, per il suo tempo. E... Grazie, a voi, di... grazie a voi, grazie a caso. te e i migliori auguri allora. Eh? Grazie ancora. Ciao, ciao a tutti, grazie. Ciao.